morto diego armando maradona è morta la persona ed è nato il mito anche se lui era già un mito in vita è morto il 25 novembre 2020 mercoledì 25 novembre 2020 cioè ieri perché adesso stiamo a giovedì 26 novembre 2020 ha conosciuto tantissimi momenti di gloria ma anche di eccessi ha fatto sempre quello che ha voluto e forse ne ha pagato le conseguenze come quando gli hanno fatto un bypass gastrico e ha continuato a mangiare come gli piaceva sempre fare e a bere e comunque lui stesso ha detto parlando alla gioventù non fate l'errore che ho fatto io non vi avvicinate alla droga è stata una figura che ha ispirato molte persone nel mondo e che ha dato molta felicità adesso come si suol dire che in pace riposi ai funerali alle sue sequie che sono state dichiarate eh, sono stati dichiarati in argentina a tre giorni di luto nazionale ci sono state delle persone che hanno detto adesso me lo immagino giocando nel cielo per l'eternità a calcio lui che si era dovuto ritirare per i vari scandali di droga dal calcio ai 30 e passa anni non so se 35 37 anni e che aveva iniziato la carriera da allenatore dopo qualche anno di aversi recuperato di, di, di, che ha destinato alla recuperazione dai suoi eccessi ebbene faccio questo video così per sommarmi a quanti si ricordano di lui, della sua persona, del suo passaggio per il Napoli, per l'Italia, per la Spagna e per il mondo, perché poi ha fatto da allenatore in moltissime squadre di calcio del mondo, di serie A, B, C. E quindi, come dire, non voglio fare questo video troppo pesante, era solo un video commemorativo. E lo rimane che volevo fare allora forza diego forza 10 eh, all'eternità per chi creda che c'è qualcosa dopo la morte e se no rimarrà lo stesso nella memoria di molti con le sue gesta ripetute all'infinito nello schermo nel grande schermo nel piccolo schermo e anche in internet dicevo ieri 25 mercoledì 25 novembre 2020 un uomo che era già eh, una leggenda è morto e si è convertito in un mito allora non mancate di seguirmi nel mio canale se avete qualche commentario da fare o qualche ricordo del diego commentate qui sotto mi raccomando azionate la campanella iscrivetevi così avete delle novità ma soprattutto dite cosa ne pensate del, del, del mito della leggenda della figura che è rimasta di diego armando maradona eh, che ne pensate della sua morte come mai non c'era nessuno a soccorrerlo vicino a lui come mai se ne volle andare a vivere lontano da un centro di assistenza cardiologica che lo avrebbe potuto aiutare insomma raccontatemi nei vostri commenti eh, non soltanto della sua vita e, e del, delle sue realizzazioni sportive ma anche della sua morte se ne sapete qualcosa se avete delle, delle, con... delle... Un... diciamo delle esclusive riguardo come è morto di cosa soffriva delle malattie che ha avuto scrivete tutto qui sotto e condividete il video anche finché altri possano anche loro eh, esprimersi commentare sotto questo video allora vi ringrazio di avermi seguito in quest'altra puntata. E vi rimando poi a tutti quei canali che già state imparando a conoscere, che avevo fondato anni fa. E che adesso inizio a caricare anche su quegli altri canali eh, dei miei video. Non vi dico quali perché voi potrete cercare i miei video in YouTube e in internet con l'hashtag Sant'Enchan. Arrivederci!